Abbiamo visto che con i sostantivi plurali la S del genitivo sassone sparisce perché ci facciamo bastare quella del plurale. Ma cosa succede quando un nome singolare finisce con una S? Per esempio, Charles, Ross and James. Prince Charles' Organic Gardens are Famous, cioè i, eh, i giardini biodinamici del principe Carlo sono famosi. Se pensate che questa sia una cosa inventata, vi sbagliate di grosso. Infatti al Principe Carlo piacciono moltissimo tutte le cose biodinamiche e segue anche da moltissimi anni gli insegnamenti staineriani. E vi metterò in descrizione l'indirizzo di questo video e anche del sito dedicato. Il secondo caso è un pochino più complicato. Allora, vi può essere chiesto, per esempio... Potresti per favore dare un passaggio ai genitori di Sheila e Richard? Ma anche, could you please give a lift to Sheila's and Richard's parents con due S del genitivo sassone? In quale dei due casi avrai bisogno di una macchina come questa? Esatto, nella seconda frase, dove i genitori di Sheila e quelli di Richards, contrariamente al caso della prima frase, non sono gli stessi e quindi ci vorrà molto spazio.